Ho troppi contatti quindi compro due iPhone. Anche io voglio un iPhone. Dai zitto bufalo. Ma questa è la fila, gang. Finalmente. Oh, e quello che cos'è? È il nuovo iPhone X Mai sentito? E quanto hai pagato? Hm. Poco Bisturi, diamo inizio alla rimozione del rene Salve, cosa decide là? Ho troppi contatti, quindi contro due, due -bon. Certo, la qualsiasi per i disabili da quella parte Flex Fanno mille mila soldi Gang, pronto? Adesso sentiamo una madre disperata Ci racconti, cos'è successo? Ah vaccinate, il giorno dopo ho comprato un iPhone X, sono indignata, i vaccini fanno male! Parole dure. Buon flex a tutti. È d'un del mio momento, addio! Devo chiamare il 118. Sblocco in corso, impossibile riconoscere soggetto, manca il brufolo. Compra anche tu iPhone X.